Ah salve a tutti ragazzi St siamo in un server eh, per... bello dove stiamo provando a rompere oh, la bedrock Io credo in noi e sta laggando abbastanza uh ma si sono fatti intanto sembra che si faccia tipo Ma qualcosa. allora io propongo io propongo che il server dei sassi diventi finalmente un server dove devi spaccare la bedrock Chi riesce veramente oh, a raga, spaccare la bedrock Raga da me si diventa... sta crepando da me si sta crepando si crepa Complimenti, chi è che ha rotto il Prismarine? È esplosa la Prismarine. Si è emozionata. Sì, infatti l'abbiamo rotta. Vabbè, io, butto faccio un rituale e butto la Prismarine qua dentro. Ma tra l'altro ho una skin diversa. Wow! Ciao, ho messo un po' di roba qua. Poi io metto. Guardate, ragazzi, ho trovato una cosa. La bedrock più grigia, proviamo a romperla. Probabilmente si potrebbe rompere. Ciao. <ride> oh sono... mamma mia Quella sono ciulata Mi hanno rotto la bella Come i napoletani Red rompe i, blo i blocchi troppo velocemente Ma sto usando il piccone di diamante Perché? Chi è ah, che ha okay. rotto la lampada qua? Ragazzi, chi è che ha rotto la lampada qua? È ah. stato uno di prima che stava provando a rompere la bedrock Chi ha rotto la lampada? Non ero io le Ho le no. prove registrazioni Ecco le prove registrazioni Ti dico chi è che ha rotto la bedrock allora, ragazzi, siamo ritornati e Fanny ha rotto la, questa roba qui perché abbiamo le prove. Quindi vinte, andremo comunque. sotto, sua, Beh, me me me. sotto ti casa sua. con andremo sotto casa sua e rompiamo me. le sue oh, di, di, di, di Cos'è che non. Chi porta più loot alla fine vince? eh? Cosa vuol dire? Ah, Ehi, ok. Io ho, ho un papavero, io. vale come loot. Qualsiasi cosa portiate. Allora, quindi anche il legno? Ho fatto sì. Beh, hai detto? che Prima c'era Tappo, tappo so che ha chiesto se, se gli andare. davi Signor. il guardalo lascia. Guardalo come... guardalo come farma i semi. Lascia, aveva chiesto Tappo. No, aspetta, io non ho capito. No, aspetta, attento, ci sono degli zombie. Sono io che li sto spawnando. Dovete uccidere i mob. La... E il raid all'area 51? Ma mm. è in giro. Ma perché lagga così dare. tanto ancora? Lagga tantissimo ok, aspetta aspetta aspetta aspetta qualcuno mi difenda perchè tipo... wow, questo gioco è come Fortnite Peccate lagga Fortnite eh? a te ti lagga Fortnite a me mi lagga tutto il suoi pc anche Roblox anche Roblox? Sì. anche Spider anche spider anche Spider Sp il gioco quello lì quel delle gioco, carte quel gioco cringe che ti danno su Windows si, sì, pure quello sì. Noi sono Morenni stai. Dai io Io farmo legno. Siete sì, ucciso da dei papaveri. Dei gasto, oddio, il gas non li sono, si può uccidere però. Perché ci sono le frecce quindi... che laggano. Ma dire che ci sta, dai. Perché mer. Ma, mer ma dai, non ma non le frecce laggano! I, i... Tutti il server. Niente. Ah! Ho ucciso! Grazie a Dio Davide, fallo ancora! Teschere, si fa una manetta. Oh no, un, un coso brutto, un, un blaze, muori blaze A me fa schifo. Ecco. E, e, ma ogni, ogni eh. cosa vale un punteggio oppure tutte le cose hanno lo stesso punteggio? Quindi, ogni cosa vale un punteggio diverso. E cos'è che vale di più di tutti? Ai! Ah, eh? No, no, no. Delle CS con delle robe che potete usare poi durante il pvp O adesso Tipo c'è un coso con saccheggio 5 O uno con fiamma O delle frecce, miele d'oro Ma aspetta, non ho capito Il perimetro della, della, di questo posto è limitato eh, cioè... Se ci si rompe la spada che facciamo? Eh, il di arco E se finiamo le frecce? Guarda che le finite Mi auguro che, dio, che, non, che abbiate dormito poco fa signori Perché ci sono i fanto Ho Sono le mostre volanti mettiamola così Ma è ovvio signori, che la messo sulla guardate montagna do, le guardate dove, dove arrivano i fulmini Sono andato dove c'erano i fulmini, e non è successo niente. Sicuro, quant'è la meglio? alla meglio, non ho niente nell'inventario. Quanto alla meglio, dove nel luogo dei fulmini? Ah, ok. Magari poi questo sì, video lo pubblico lag. anche su YouTube tanto. Cioè che poi faccio 120 FPS per il server che lag. Ma io anch'io, io ho bloccato gli FPS a 60. Delle volte potrebbe le... essere anche delle trappole. Cosa? Andare dai cimbi? Senti Davi, cioè, vuoi che ti chiama in un altro modo? Oltre a figlio. Sì. Oh, c'è un tridente qua. Cazzo que... ti serve un tridente. Uh, ho appena trovato... Fiamma Intel core 4 mi sta morendo No Bella per il lag che esplode dopo mezz'ora Ma non è esplosa O è su... esplosa a mezzo cuore Ma tanto non teoria non piedi la roba quindi Lo so No, phantom, phantom no. Il phantom l'actuale. Vieni qua, la scheletro. Vieni qua, scheletro, non ho paura. Potrebbe esserci anche delle pressure plate, con, che magari ti droppano della roba se ci passi sopra. Oppure che c'è una TNT sotto. Eh, quello dipende. Se ne di fortuna. Oppure se un bastard ti banna. <ride> quello <ride> è figo. Allo ma se ho della Bedrock nell'inventario, quanto punteggio vale? Sei legale? Ma è legale, ma è Almeno le pressure plate sono in bella vista. Sì, io ho sì, appena sì. rubato la TNT da una di sotto di L. Mm. Quindi oppure la, la pressure plate, il blocco di terra è una TNT. Mi hai fatto chiudere sulla mappa non trovo niente. Nooo, uno scheletro andava a quel paese tanto sono volato di sotto mentre avevo uscito questa cosa Qui ci sono un po di... Un, alcune pressure attivano una un cosa che ti give una roba, altre fanno esplodere tutto Eh, non le trovo le pressure Ehi, non vale così Cosa? Mi fa piazzare i blocchi? Me qua questo non va fuoco Eh questo fa via il dio però eh stai sì, andando a fuoco tutto qui Uh raccogliamo i blocchi che hanno droppato le TNT anche il ferro Eh sei un genio Uuufu mm -hmm. No ho appena rotto un cazzo Trovo dei tridenti. Eh, se mi anche anch'io, però. Ah. Ma porca. Quanto lagga pure il tridente in un modo. Oh, ma che sono? Ma che sono queste cose? Che... Una di forza. No, è di danno istantaneo. Eh, ok. Ma io sono idiota. Ho <ride> visto le particelle rosse del tuo mondo. Mi sto facendo la vanilla. Cos'è Cos la cosa che ho tenuto? Salto una... Sto raccogliendo i minerali. Ma che... Ma che senso ha mettere salto alto e slowness? Così devi andare avanti saltando? So a casa. signori vi consiglio di seguire i fuochi d'artificio. Ma io non li vedo io. No, ma i fuochi d'artificio non andateci non danno niente. Ma cosa? Anche per ma io dato un occello, anche i Ma non li vedo neanche, tipo, quando dato dei denti del Ma che tipo c'è? Una cosa strana lì che cos'è? Uh. Io raccolgo tutto. Non si sa mai aspetta un attimo che torno tra Un milione di anni Avete Due minuti perché la barriera si stringa Eh si sta stringendo la barriera Prendete danno No a va fuori. a cagare Io ci okay. avevo messo la cassa proprio qua Si stringa blocchi da 250 È diventato... E di è nuovo ho cambiato il colore del piccolo Nessuno viene dall'ender chest E non la vedo è, nel è dentro al beacon. Ma se io vado dal... Vado dentro vado al essere veloce a depositare ogni tot parte un fulmine. Ogni tot parte un fulmine. A me sembravano 600, eh, però... Eh, sono anche grafiche. Ragazzi questo è un altro video Sempre però nella stessa cosa Adesso mi sto craftando una pala Così faccio un po' di terra Grazie ah! E eh vabbè il Wither come l'ammazziamo Hai fatto pure un po' di danno È? Chi l'ha raccolta? Io, io, io, io, io Ciao. Cosa che ha raccolto? La quest'ora del Wither uh, mele Adesso mi diverto un'altra volta, sapete perché? Perché metti l'Ender Dragon mm, Beh, faccio un'altra cosa Prima Avete 60 secondi, la ena si stringe Aspetta, un un'altra po' nella fossa No, no, no, no, no, no. No, nella fossa. No. Vedivo qualcosa che valeva un sacco di punti. Nella fosso no. Ma tanto chi se ne frega se si incavola, tanto no? fanno. Boom! E la madonna che cavolo Che è? Santo vostro ci sono anche delle ceste di delle mini... Diamanti! Ma che c'è? Ho trovato i diamanti? LOL Bella per il lag, così che lasciate sicuro Cioè, c'è il serp... La terra che sta esplodendo, come un pappagallino, cioè Come sono stato ucciso da uno zombie così a casa? Qua c'è un delle name tag del ferro. Eh lo so, ma io ho l'inventario pieno. Qua c'è un libero con affilatezza 5. Eh grazie, però se non so manco dov'è. Droppiamo un po' via la roba inutile, tipo questa terra. Ma c'è pure una tartaruga qua. Killate tutto, killate tutto. Aspetta, me ne. Si può uscire da sto. sto schifo. Ma il creeper non esplodono neanche, ma che creeper sono? No, ho tolto il map Gafing. Eh, ma non esplodono proprio. Sì, sì, prima non <ride> esploso ha fatto una stragia. Eh, lo so, però io sì, ero sì, vicino. Sì, è qui esploso. la tana del loot, dove scappate? Anche perché per capifolo non potete andare tanto lontano. Anche se dovete Ah, ma io non, non ho effetti, raccolto l'ender perché avevo l'inventario pieno di schifo. Dovete essere veloci perché si sta in di altri 5 blocchi. Aspetta. Io devo Cosa? Avete 45 secondi per 5 blocchi. Sì, c'è. Cioè. Ma no. no. Cioè io c'ho no. 40 di un esperienza. Blocco, ragazzi, È fermo. Ok, siamo nel PvP finale, vabbè. Sta andando così. Ma non picchiare tu. Il ti sto sviluppando il kit iniziale. Ma fa schifo. Allora, avevo red, lì. Avevo le robe molto minime. Tabo, non ti muovere, Tabo. Ma, poi, ma, poi aver... ma cosa mi servono le frecce di caduta lenta? Mi, mi si, si Può buttare la gente nella in lava con quella merda. Mi si è bloccato un tridente in un posto brutto. Ma che è quello lì con la corazza di diamante? E in compensa, eh, eh no, colpa mia, la, la, la, colpa no, mia, no. colpa mia. Io avevo i 64 diamanti, con quelli potevo. Guarda, infatti, il tuo buco. Tanto sono inutili, schifo. sono inutili. Io ho fatto altri schifo. Ho, ho tipo una cosa in diamante e resto che è pure mezzo distrutto. Buono. Io ho. So L'unica cosa qui incredibile è questi blocchi 3, 2, 1, via. E come faccio ad andare? E sei libero, sei libero, vai verso. Oh, sì. Ho fatto ripetere qualcuno, mi sa. Ma io no, sono no. finito nella lava. A fare, lui a fare resistance e le nocciapole. Ma perché mi si apre la, la crostina? Ma io oh. sono bloccato. No, c'è troppa lava, Davi, però. Tranquillo, adesso si torna. Davi, non posso fare niente, si... sono morto. Sì, sono morto. Eh Davy non posso far niente Eh Amen hai piaciuto qui Ma sono tutti morti Mi sono vinto io ah, Sei è, morto è, anche dov è, dov è. No. Ma no è tornato non vale Non sono vale. tornato io non sono mai morto La skin di Fox è tornata però Ma io, io non sono mai morto Red, non è vero, che ti rimorto. C'era una cosa che c'era scritto. Ti se sei scherzato. Ho se provato a notare la Io ho le prove non video. Lega... Ho le prove video. Non è, lega... non è legale, ho le prove video. Ah, ma c'è ancora è legale! Lui. Non c è, è morto lui, effettivamente. Aggiunto. Quindi ho perso ufficialmente. No, ho detto che è finita. Quindi, evidentemente no. Che ma io non avevo neanche le frecce cosa mi serve la ma dai ma tu mi hai dato una palestra senza le frecce te le ho date le frecce Sì, me ne hai date tre. te le ho date 16 e io non ho mica usate tre. 3 16 non so cosa dire bene ora che dobbiamo fare dopo che c'è il magico lago della rapilla ma la mia balestra non spara. Ma ho vinto una spada in diamante? Te gioca, non ti preoccupare, quello che. Hai Ma lì. la mia balestra non spara. No, perché ho trovato una spada? Ah, eccole so qua le frecce spada. che mi avevi dato. Per qualche motivo ne avevo altre. Ma perché mi stai bruciando il legno? Eh, le... No, le frecce te le ho droppate. Te ne ho droppate adesso. No, no, no, no. E eh, vabbè. Uh, sono caduto in acqua. Uh. Speedwago Speedwagon gioco Spada mm. Ma Diamo... ancora che uccidi sei ma dai Sei, sei morto spettacolo. adesso Ora non puoi metterlo da un'altra parte Metterlo in spectator Perché è stato ucciso Vita. Uh, Ma se io, io posso prendermi la roba dalla Ender, chest oh c'è una sì. barriera qua! Si, sì, si, sì, se uscite dalla Ender, chest potete prendere quello che volete. Uh, allora, perché sono i moda di spostarla? Bello uso della TNT. Eh, come faccio ad accettare? No, no, è fatto bene dico, se non fosse che l'acqua quota era spostata, ci stava. Eh, mi scusi, signor. No, io se mai per... Ho pochissima vita. Non ho, ho comprato capito. Perché... perché sono in fretta di Perchè sei eliminata? se è... sì, la Madonna la spada di diamante! E eh, io l'ho trovata.